Molto su una corsa superiore, viene bloccato in questo momento. Lissin arriva all'altra delle ore da parte di Sadats. Va a caricare il taunt. Si porta in avanti col dash Sadats. Più taunt da parte di Sadats, my bad. Mi aspettavo che lo facesse prima, ma non c'è questo momento. Invece, Sadats è finito di vita a prendere lo spacing su Banino. Sopravvive lo mediaire. Il flash di Banino. Ignite Ignite <ride> No, l'amore sopra. Dretto stasera Samson si è solo killato Con in avanti Shader doppio no cap Attacco Dali da parte di Osu Il flash da parte di okay, per Nicola, seven, Nicola? Ci muore anche Sadaz. Shader cosa non darebbe Che sono i Quave del loro Lissin Bellissimo allora, muore, <ride> arrivato, arrivato, bene! Shader dispiace il tempo da parte di Alex Fatto uguale la kill Allora loro Zeri, si può tirare di Sadaz. va a tontare Alex Per <ride> Severank, La sforzata viene slow <ride>